Probabilmente no. Licurgo, re di Sparta, eh, lo racconta Plutarco, aveva emanato delle leggi per impedire ai propri eh, concittadini di andare in giro e di, eh, di riportare a Sparta parole nuove e idee, e idee nuove, perché eh, le parole nuove portano idee nuove e le idee nuove eh, corrompono i buoni costumi di, eh, di sparta eh, orwell nel 1984 mai abbastanza citato e, eh, e lodato che ruolo attribuisce al, alla neolingua al, al newspeak quello di cancellare la possibilità di pensare eh, cose eterodosse chi di voi parla una lingua straniera ha avuto sicuramente eh, l'esperienza di eh, sapere esattamente cosa dire in italiano ma di non avere la parola per esprimere eh, quel concetto nella lingua nella quale eh, doveva parlare ed è una sensazione bruttissima perché si, sembra di essere eh, paralizzati che cosa c'è di diverso dalla, uh, dalla campagna che la Cina in questi, in questi tempi ha lanciato per contrastare l'ingresso uh, dei costumi occidentali nel mondo dell'intrattenimento uh, e nel mondo del lavoro. Andatevi a cercare uh, informazioni sul movimento cosiddetto degli sdraiati, tang ping, cioè di persone che rifiutando l'etica uh, del lavoro. Uh, imperante in Cina preferiscono passare il tempo sdraiati perché non vedono un domani, non vedono una possibilità di, uh, di evoluzione del loro, del loro stato sociale. Quindi fra Licurgo e Xi Jinping c'è veramente tutta questa differenza dal punto di vista del, del controllo sulla, uh, sulla cittadinanza, sui sottoposti? Beh, eh, eh, quello che possiamo concludere comparando uh, queste due esperienze, ancorché in concludere in modo ovviamente rozzo, è che esiste un modello culturale volto all'autopreservazione del potere che prescinde dal contesto ideologico nel quale questo modello opera. E, e questo ci porta inevitabilmente a chiederci chi decida la superiorità di un modello culturale e, e quale sia il limite alla sua alla sua protezione, cioè fino a che punto uno Stato può spingersi, uh, un esecutivo può spingersi per garantire uh, la sopravvivenza di questo, uh, di questo modello uh, culturale. E la risposta non possiamo darla noi giuristi, perché inevitabilmente la valutazione è di tipo esclusivamente, esquisitamente politico. Il punto è che non sono più soltanto gli Stati, non sono più gli Stati, perlomeno dalle nostre parti, i soggetti che sono in grado di, uh, di rispondere. Eh, di fronte a per i motivi di cui abbiamo parlato prima, eh, policentricità del potere, eh, assenza eh, di, eh, di condivisione sulla, sulla necessità di rispettare regole condivise e via discorrendo. E qual è la reazione degli stati, di autodifesa degli stati? Alcuni lo hanno già fatto, alcuni non lo hanno fatto ancora e altri stanno, eh, sono su questa strada. Passare dal rule of law al rule by law. Qual è la differenza fra... Uh, rule of law e uh, rule by law. Il rule of law sappiamo che cos'è. Il rule by law è considerare la legge come uno strumento di controllo sociale al pari di altri componenti, la religione, i riti pubblici e via discorrendo. Questo significa che la legge uh, diventa uno strumento e non è più invece un limite all'operato del, uh, del potere. Ci sono alcuni esempi storici recenti, sulla base dei quali, eh, per esempio, gli stati hanno cercato di imporre, di riprendere un minimo di controllo sull'industria delle tecnologie eh, dell'informazione. Penso alle leggi sulla localizzazione nazionale dei, dei dati, il tentativo dell'Italia eh, di eh, istituire questo, perimetro, questo triste perimetro cibernetico di sicurezza nazionali. Ma nello stesso tempo però abbiamo anche la resa totale nella gestione dei servizi pubblici. Pensate a, a, alla scuola, all'università, alla giustizia, pensate al progetto de, del cloud per la pubblica amministrazione. Di tutto stiamo parlando, tranne che di sovranità digitale italiana e quindi della possibilità di opporsi a forme di tecnocontrollo che a questo punto scalano verso una dimensione eh, geopolitica più ampia del, rispetto al alla dimensione nazionale interna e, e quindi possiamo cominciare a dire che la sicurezza nazionale oramai è diventata un colosso di rodi perché Perché non è più esclusivamente eh, gestita dallo Stato nel momento in cui è diventata una gestione condivisa ed è diventata una, una gestione condivisa eh, per legge non per ipotesi perché gli internet provider fanno parte a tutti gli effetti della filiera e via discorrendo. Quindi nel momento in cui eh, la sicurezza nazionale è diventata un'attività eh, condivisa, vuol dire che le decisioni dello Stato, anche quelle eh, legate alla estensione della tipologia del controllo, non sono più eh, autonome, ma diventano necessariamente eterodirette eh, da chi ha il controllo effettivo delle tecnologie eh, che poi di fatto sono di proprietà grandemente eh, straniera. In che modo quindi eh, le tecnologie dell'informazione stanno cambiando diritto e società? Eh, alimentano idee politiche e culturali, eh, contribuiscono alla costruzione o alla distruzione del, del consenso, eh, creano gruppi di potere ma anche di disordine organizzato e di, eh, di comportamenti antisociali. C'è in realtà un tema che tratto analiticamente in questo uh, libro su, uh, sui digital rights uh, che riguarda per esempio l'abolizione del diritto di proprietà l'abolizione di fatto del diritto di proprietà legato, uh, legata all'everything as a service nel momento in cui rinunciamo al diritto di proprietà non abbiamo più uh, nessuna, nessun radicamento con, un, con il luogo potremmo essere oggi a Milano, domani a Tijuana e dopodomani a Bangalore, perché tanto qualsiasi servizio lo troviamo, comunque e dovunque, e dunque nel momento in cui perdiamo il contatto con il, uh, con il nostro mondo non abbiamo più bisogno di rispettare regole o di, uh, uh, di condividere valori. Per altri versi la, uh, la, la, la solitudinizzazione indotta dalla... Uh, la diffusione oramai ubiqua delle piattaforme, delle piattaforme di social network, crea quello che ho chiamato il capitalismo della solitudine. Nel momento in cui si rompe la, relazione la dinamica della relazione sociale fra persone, sostituendola da una mediazione come purtroppo quella che per esempio stiamo vivendo noi in questo, in questo momento, viene meno nell'equazione ubisocietas-ibius l'elemento della societas, e se viene meno l'elemento dell della societas, automaticamente non è più necessario il use, e quindi si crea un, uh, un sistema uh, nomadico e monadico sulla base del quale non c'è più la funzione della norma, non c'è più la necessità della, uh, della norma. E troviamo uh, alcuni indici di quello che stiamo, uh, uh, di, quello che stiamo uh, di quello che sto dicendo, nel modo in cui uh, il, uh, ci siamo relazionati ai temi del, uh, del tecnocontrollo durante il periodo della, pan della pandemia. Uh, se andate a guardare quello che è successo a Taiwan e uh, uh, uh, uh, in Corea del Sud, Uh, un utilizzo estremamente efficiente uh, di database, tracciamento e via discorrendo ha consentito un uh, tracciamento, uh, un controllo dei contagi estremamente più efficiente di quello che è successo in Italia, dove a un certo punto una regione italiana ha dovuto dire ah, non, non ce la facciamo più, non era una regione particolarmente grande uh, e ciò nonostante non riuscivano più a eseguire il, il contact tracing. Qual è, stata la, eh, uno dei, qual è stato uno dei motivi per il quale alla fine non, non, è stato, non ha funzionato il sistema del contact tracing? L'ossessione per la privacy. Ricorderete quando eh, si è trattato di utilizzare l'app Immuni che aveva altri problemi di altro tipo per carità, ma c'è stata un'elevata di scudi in nome di una sfittica concezione della, della privacy che ha nei fatti eh, paralizzato la possibilità di fare un contact tracing efficace come è accaduto appunto in paesi come Taiwan e Corea del Sud che, lo dico per chi non fosse esperto di, di, di quelle dimensioni, sono tutt'altra cosa che la Cina e hanno di, sono delle democrazie dove il contrasto, eh, dove la lotta politica è estremamente virulenta, dove non c'è un regime autoritario e dove quindi la consuetudine e la trasparenza dei governi nel corso degli anni ha fatto sì che una volta che fosse stato necessario dover accedere a, eh, a determinati strumenti di controllo, la popolazione abbia accettato eh, questo fatto perché ha avuto la possibilità di sperimentare nel corso degli anni che eh, gli investimenti in tecnologia non hanno... Eh, non si sono tradotti in una limitazione delle libertà individuali. Un altro elemento che è stato evidenziato dal, eh, dal, eh, dal modo in cui sono stati, è, stata, è stato gestito il tecnocontrollo durante la pandemia è la confusione sui criteri per la eh, raccolta, per la classificazione, ma soprattutto per la comunicazione dei dati. È di, questi, di queste settimane la polemica del eh, eh, dobbiamo togliere alcune categorie dai numeri perché se no rimaniamo in zona rossa, in zona gialla, quello che sia, scritto in tempi non sospetti, quindi nel, nel 2020, eh, questa, eh, questa scelta ricorda eh, quella, di che, quella di uno che a questo punto può essere solo considerato un dilettante in argomento, e cioè l'allora Ministro della Salute, donna Cartenna, che per chi di voi è abbastanza vecchio, eh, all'epoca di fronte alla necessità di dover gestire in una, un inquinamento di atrazina, di, di, falde, di falde acquifere, risolse il problema alzando per, le, per decreto i valori di potabilità del, dell'acqua. Nulla di diverso, anche se su scala molto più grande rispetto a quello che sta accadendo adesso. Quindi un'altra componente del tecnocontrollo pubblico è la incapacità. Del, uh, del, de, de, de, degli esecutivi di confrontarsi con i temi della scienza e della uh, tecnologia. E viene, viene obbligatorio a questo punto chiederci se serva ancora il uh, sistema del, del rule of law come argine al bilanciamento di esigenze contrapposte ma che uh, non possono vivere di una, di una radicalizzazione frontale, ma che necessariamente devono poter convivere con la mediazione della funzione giurisdizionale. Il dato di fatto è che siamo di fronte a una sostanziale perdita di ruolo del sistema dei, dei diritti, certificata questa perdita di ruolo dallo spostamento del confronto dal momento, e, dal momento diri, giuridico al momento etico. Mai, come in, questo, in questi ultimi anni, eh, alla legge è stata sostituita l'etica addirittura individuale. E quindi vuol dire che adesso stiamo, stiamo progressivamente, ma inevitabilmente, passando dal governo della legge all'impero della doxa, dell'opinione. Il che significa, purtroppo, che eh, con buona pace di Platone, che eh, fece vincere Socrate nel suo dialogo di Gord, contro Gorgia, nella sua polemica contro Gorgia, fra i due oggi chi avrebbe vinto, o chi sta vincendo, è proprio il signore dei, uh, dei retori. Grazie.